Siamo al Salone del Libro, siamo con Gianni Gallo, Presidente di Conf Cooperative e, e tra l'altro anche Comitato Imprenditoria Sociale Terzo Settore. Giovanni Gallo. Buongiorno a tutti, grazie dell'opportunità di essere qua. Presidente Conf Cooperative, vuol dire Presidente di un'organizzazione che in questo territorio racchiude circa 500 imprese, di queste 500 imprese la metà sono in cooperative sociali, quindi imprese che giustificano la nostra presenza nel comitato dell'imprenditoria sociale della camera di commercio e per questo che siamo una delle organizzazioni componenti di questo comitato terzo settore tutto compreso, tutto completo insomma terzo settore tutto completo terzi settori mi piacerebbe dire perché poi in questo paese il terzo settore sta crescendo sta specializzandosi quando parliamo di terzo settore, abbiamo le imprese sociali, le cooperative sociali, il volontariato, le associazioni di promozione sociale, le associazioni di promozione sportiva. Siamo veramente un paese molto portato verso il terzo settore e che di conseguenza ha bisogno di un po' di chiarezze normative, un po' di aiuti a svolgere sempre meglio questo compito nella, nella nostra realtà. Noi siamo sotto una, una lecita che si chiama Giovani e Futuro. E Terzo settore, giovani e futuro, sono tre parole che possono stare insieme, si possono coniugare? Sono tre parole che devono stare insieme, che dovrebbero stare insieme. Io credo, ce n'è ancora una che aggiungo se posso, perché è il mio lavoro, imprese. Allora, giovani, imprese, terzo settore, futuro, come facciamo a tradurre in concretezza e in opportunità di lavoro? Perché questa è una delle principali emergenze giovanili. Come facciamo a tradurre ideali, principi, passioni in opportunità di lavoro? Come facciamo a diventare il rispetto dell'ambiente, i valori dell'inclusione, i valori della territorialità, opportunità di lavoro, di creazione di imprese per i giovani? Questa è la grande scommessa. Ma è il bello di essere nel comitato della Camera, vuol dire che il mondo dell'impresa sa che un pezzo del futuro sta nella creazione di imprese cooperative o sociali con queste preoccupazioni. Possiamo dire che il terzo settore se noi lo rivolgiamo ai giovani possiamo in qualche modo attrarli facendogli pensare o capire o immaginare che senza il terzo settore tante parti del nostro paese non funzionerebbero? Possiamo usarla come... come... Dobbiamo usarla, dobbiamo avere il coraggio di dire che nel nostro paese senza il terzo settore tante opportunità non ci sarebbero, dobbiamo avere la possibilità e il coraggio di dire che a questo punto però è una, anche una responsabilità del terzo settore, non solo una, una richiesta che dobbiamo fare, una responsabilità di cui dobbiamo caricarci. Qualcosa, qualche consiglio o una domanda da fare ai giovani che potrebbero presentarsi ai vostri, ai vostri banchi e ai vostri sportelli? La domanda che mi piacerebbe fare è perché non costruiamo insieme delle possibilità concrete per costruire lavoro, futuro e territori condivisi a partire dai comuni ideali? Ci manca la capacità oggi forse di trasferire in concretezze operative le passioni giovanili. Dobbiamo lavorarci insieme. Gianni Gallo, presidente Conf Cooperative, membro del Consiglio della Camera di Commercio di Torino. Grazie e buon lavoro. Buon lavoro a tutti. Grazie.